Riprendiamo il discorso sulle procedure, rivedendo quello che abbiamo fatto la nel precedente video. Allora, qui abbiamo il codice in cui ho messo qualche piccola nota, vediamo un po' di allargarlo. Okay. Eh, il, um, dunque, che cosa. Uh, spero, non Riprendiamo il discorso sulle procedure e eh, partiamo da quello che abbiamo fatto la, nel precedente video. Dunque nel precedente video noi avevamo un main e una procedura che si chiamava saluta, che è questa qua in basso. In basso vedete, quindi fuori dal main, la dichiarazione in cui si dice che cosa fa quella eh, procedura. Si chiama Saluta, Saluta il suo identificatore e tra parentesi tonde c'è l'elenco dei parametri formali, cioè dei valori che lei riceverà all'atto quando verrà richiamata. In questo caso ce ne sono due e quando, quando si dichiara la procedura bisogna dirgli un nome, dare un nome a ciascun parametro, ma soprattutto definire il tipo. Quindi qui noi diciamo che questa funzione, questa procedura riceverà un, eh, una stringa che qui chiamiamo messaggio e una variabile intera che qui chiamiamo conta. All'interno del codice noi faremo sempre riferimento a messaggio e conta, che sono i parametri formali, cioè un nome generico che abbiamo dato alla procedura. All'atto del richiamo, cioè nel main, quando qui io dico saluta, quindi uso lo stesso identificatore, che cosa cambia? Tra parentesi e tonde dovrò dare, specificare i parametri attuali, cioè quelli veri, che a, eh, verranno assegnati rispettivamente a messaggio e conta. Okay? Quindi quando, la chiamo, quando la richiamo saluta con max, virgola contatore, il sistema piglia il contenuto di messaggio, ciao sono Pippo, e lo mette dentro messaggio, e prende il contenuto di contatore che è 1, e lo mette dentro la variabile conta. Ok, Va tutto bene, adesso cerchiamo di fare un passetto avanti, e cioè questa è una, quella che ho chiamato procedura, cioè un codice, che riceve qualche cosa, elabora questi dati e non restituisce nulla al chiamante. Il chiamante in questo caso è il main. Vediamo adesso un altro esempio di una funzione, cioè qualcosa che invece restituisce un valore al chiamante. Da notare che il fatto che questa salute sia una procedura è chiaramente eh, specificato dal fatto che ci sia void qua. Void. Allora, torniamo al nostro codice, e nel nostro codice, nel main, supponiamo di voler eh, eh, sommare due valori, quindi diciamo che abbiamo due valori interi, int a, b, ok? Li inizializziamo, b uguale 3, e supponiamo di voler, fare, di voler visualizzare la somma, perché allora non fare una funzione che, fa, che faccia la somma? Quindi sotto, fuori, dico ok, static, lascio un attimo vuoto, faccio la funzione somma. La funzione somma cosa fa? Riceverà in ingresso i due valori int, valore 1 e un intero valore 2, cioè i valori, valore due, i valori che lui deve sommare. Eh, una volta che li ha sommati però voglio che li restituisca cioè che di restituisca la loro somma al programma chiamante cioè al main ok? e quindi io qui posso avere una variabile somma poi semplificheremo che fa val 1 più val 2 eh, come facciamo a dire che somma questo valore questo valore eh, somma dei val 1 più val 2 come fa a ah, Passarglielo, restituirglielo al main si fa con la, parola, la chiave return, quindi ritorna che valore? Il valore somma. Ok? Qui prima di somma, mentre prima nelle procedure c'è scritto void, dobbiamo mettere il tipo del valore di ritorno, che in questo caso è un intero. Cioè, qui diciamo c'è la funzione somma che ricevo due variabili, una, cioè due valori, uno intero, due valori interi. E restituisce un valore intero e quindi qui ricordatevi solo che dovete mettere return e il valore che deve essere restituito. Cosa succede nel main? E qui possiamo fare un po di cosine tipo possiamo fare una variabile c e poi a c eh, assegnare il richiamo di somma a virgola b per esempio quindi lui piglia, richiama la variabile somma, al posto di val 1 viene messo il contenuto di A, cioè 2, al posto di val 2 viene messo il contenuto di B, e il risultato, questo somma, viene fornito, viene dato a C. Possiamo anche visualizzarlo. E poi gli diciamo, per esempio, che la somma di A e B, anzi facciamolo più semplice, A più B uguale Benissimo, adesso lo mandiamo in esecuzione, poi lo semplificheremo un pochino, eh, questo codice, perché usiamo un po' tante variabili. Allora lo mandiamo in esecuzione e ci aspettiamo che lui dica la somma di 2 più, 3 uguale, 2 più 3 uguale 5. Eccolo qua. Quindi lui cosa ha fatto? Lui ha richiamato somma, somma riceve in val 1, 2, in val 2, 3, eh, li somma, restituisce 5 e il sistema scrive. A, cioè 2, più B, cioè 3, uguale 5. E infatti è giusto. Tutto bene, nulla vietava di, di scrivere qua questo somma A più B, cioè di non usare la variabile C, ma di richiamare direttamente somma all'interno della nostra istruzione di visualizzazione ok? perché che cosa è questo somma a b? non è altro che una funzione che restituisce un valore intero e quindi possiamo metterlo direttamente lì non cambia nulla infatti 2 più 3 uguale 5. Eh, va bene quindi ricordiamoci sempre che questa è una funzione lo vedete per il fatto che qui c'è un valore intero eh, che i valori di eh, il 2 e il 3 vengono eh, passati a somma qui e quindi somma avrà in val 1 2 e in val 2 3 fa la somma, ricordatevi solo che un valore lo dovete restituire questo valore restituito viene messo qua ecco, l'unica cosa che voi non potete fare, per esempio, è fare questo eh, cioè qui vi dice: non è che non lo potete fare, ma dice: Ma questo, questo, eh, questo somma B cosa ne facciamo di questo somma B? Cioè, non succede niente nel senso che lo potete fare, ma il, il valore restituito non viene messo da nessuna parte, quindi è come se non servisse fare questa funzione, ok? Benissimo quindi questo è un esempio semplice di funzione eh, che limiti ha eh, un limite ce l'ha nel senso che restituisce solo un unico valore questo qua cioè se io volessi restituire due valori per esempio la somma e la sottrazione non potrei farlo perché lui restituisce solo un unico valore ok allora adesso vedremo che ci sono dei modi alternativi per, eh, per restituire tutte e due più di un valore ok e lo vedremo nel prossimo video.